Il mio compito in questa prima ora è quello di spiegarvi il mercato dei trasporti nel ventunesimo secolo. Perché, in modo che oggi avete un'opportunità che vi capita una volta nella vita. Devo farvi un avvertimento, devo darvi un avvertimento subito. Che a voi piaccia o che non piaccia questo progetto, la vostra vita fuori da questa porta cambierà. Mi spiego meglio, il modo di vedere il futuro cambierà, ma radicalmente perché ci troviamo in un punto, e adesso ve lo spiegherò molto bene, un momento epocale dove il mondo sta cambiando, ma non l'abbiamo deciso noi, l'ha deciso il mondo. Giusto? Ecco perché è un'opportunità che capita una volta nella vita. Io vorrei riuscire a spiegarvi bene che cos'è Skyway Invest Group, ma per farlo bisogna fare una premessa prima, perché capiamo dove siamo. Questo qua continua a non andare. Sai ah! che cosa? Lo devi puntare più verso di me. Ok, guardiamola questa slide. Vogliamo fare un attimino un passo indietro. Oggi perché ci stiamo vedendo tutti? morto. una perché c'è stata una persona criticata, contestata, data del pazzo, ma lui ha creduto nel suo sogno, nel suo progetto e oggi abbiamo la luce, giusto? Questa. Abbiamo la lampadina. È stato un momento epocale del mondo che è cambiato. Oggi tutto il mondo è illuminato, giusto? Per cui grazie ad un uomo che ha creduto nel suo sogno, ha creduto nel suo progetto, noi oggi possiamo vedere in tutto il mondo tramite le lampadine o quello che è venuto fuori altro momento epocale, ve lo ricordate questo? i primi computer quando è nata una scatola dove c'è stata tanta gente che ha detto non funzionerà mai di fianco ho messo una persona che tanti tanti anni fa, anni, neanche troppi si presentò all'IBM IBM presentando un progetto rivoluzionario e gli dissero non lo vorrà nessuno il PC a casa giusto? non ce l'ha nessuno? non solo ce l'hanno quasi tutti ma ha presentato questo, questo per il telefonino è stato un momento epocale del cambio della comunicazione perché nasce il telefono poi nasce il cellulare lui non ha creato un cellulare lui ha creato la vita digitale in tasca Oggi con uno smartphone possiamo fare tutto, siete d'accordo? Sì. Io siete. Mi avete mostrato la lingua che sembra un cartone, avete mai capitato? Ti si secca la saliva, mi fate questo effetto. Tanti anni fa la persona che mi ha insegnato e mi ha voluto che cominciassi a fare lo speaking mi dice se ti senti emozionato e non sai più cosa dire, Cambia il ruolo! Tu hai due occhi e ne hai 400 colto, immagina che non sono seduti su una sedia. Chiudi gli occhi e pensa che siano tutti seduti sul vato <ride> <ride> <ride> mentre ti viene simpatico dirlo e vai avanti, e così è così eh, perché io ve l'ho detto, dovrebbe essere il giusto? Serve anche un po' per stemperare. Ma torniamo noi. Questa! Conoscete questa, sapete che cos'è, no? Per dire quanto è cambiato 10-15 anni fa, per fare una fotografia, cosa dovevi fare? Andare nel negozio, comprare il rulino, avere la macchina, infilare il rulino sperando di infilarlo bene, fare le fotografie, per cui si va... Grazie. Vai, no, beh, aspetta, però Si va in vacanza, io vado in vacanza in agosto, e posso far vedere le fotografie ai miei amici in settembre o in ottobre quando le ho portate a sviluppare, serviva la carta, le dovevo spedire se non le dovevo mandare via, giusto? Oggi cosa succede? Siamo in vacanza 10 secondi dopo, i nostri amici se vogliamo possono vedere le foto, perché ci facciamo il selfie, giusto? E tac, mandiamo via, facciamo una foto, la mandiamo via, l'abbiamo voluto noi questo cambiamento? qualcuno sì, qualcuno no, ma che ci piaccia o no, il mondo ci ha fatto cambiare e noi ci siamo adattati. Ci siamo fino a qui? Soldi? Uguale. Sapete che cosa sono le monete digitali? Queste. Questo è già un sistema digitale. Torniamo indietro, una volta c'era il baratto, giusto? Poi sono arrivati i soldi, che valgono o non valgono. Poi sono nate le carte di credito e comunque un mercato digitale che a noi piaccia o non piaccia, questo è il mondo finanziario è cambiato e le persone se vogliono rimanere al passo con i tempi è logico e giusto che abbiano le giuste informazioni e formazione sul mercato finanziario nel mondo, siete d'accordo? Sì. Forse c'è qualcuno che si è preoccupato di darvela questa informazione o formazione? No, se vogliamo ce la dobbiamo andare a cercare fino ad oggi, ma lo vediamo poi. Arriviamo qua, perciò abbiamo detto che qui abbiamo fatto passi al gigante, qui abbiamo cambiato il mondo, questo è cambiato in maniera radicale, questo sta cambiando fortemente, torniamo indietro di 40-50 anni. Questi erano i treni che avevamo, giusto? Questi sono i treni che abbiamo oggi. Dov'è il cambiamento se non esteticamente? I ritardi sono rimasti. <ride> Giusto? I problemi sono rimasti. Alle ferrovie dello Stato i debiti sono aumentati. Siamo un po' più comodi ma i trasporti parliamo dei treni, in questo caso il trasporto pubblico, non si è adeguato ai tempi, come hanno fatto altri settori, siete d'accordo su questo? Per non parlare delle strade, cioè noi forse 40 anni fa, 50 anni fa, nessuno si aspettava di avere un'affluenza così tanto grande nelle strade e oggi ci troviamo ingorgati dappertutto, soprattutto chi abita nelle grosse città se non vado da rato, correggetemi se sbaglio, abbiamo Milano vicino, io per andare a lavorare in ufficio in fabbrica alle 8, se devo fare 20 km, mi devo fare alle 6. Smetto di lavorare alle 6, arrivo a casa che sono quasi le 8. Giusto? Allora c'è qualcosa che non torna. 12, 13 ore della mia vita per lavorarne 8, per cui ne sono pagato male anche 8, se potessi schiocchiare un dito così, sarebbe bello che io comincio alle 8, prendo il mezzo che mi serve, a un quarto alle 8 arrivo sul posto di lavoro a 5 minuti alle 8, smetto alle 6, alle 6.10 sono a casa? Sarebbe fantastico? Sì, però parliamo di futuro, giusto? È utopia oggi pensare questo. Per cui che cosa abbiamo? Di di fronte. Fronte. Sì. Verso, fronte. Fronte. verso di te ti devo puntare eh sì. ah scusate, io puntavo lì no. devo fare più a te ma non funziona uguale <ride> clicca è, è, è, un po'... è un po' più vai, tic vai, Oh! futuro onestamente che cosa vi offre oggi il futuro? parlo ai uomini che sono qui per la prima volta Conoscete forse le, le cabine di trasporto, di teletrasporto che state dentro, spingiamo il bottone e flup, mi trovo nel posto di lavoro? Conoscete questo? Vedete un'alternativa forse all'autobus, al treno, alla macchina? O all'aereo, all'elicottero? Però l'impiegato che ha l'elicottero per andare in ufficio non è l'impiegato, è, è uno che ci ha avuto un è Forse per noi. Cosa offre Steve Web per il futuro? questo, questo è il futuro oggi voi siete qui per capire di che cosa stiamo parlando trasporto del futuro nel presente vi è chiaro? <ride> imparerò prima o poi allora abbiamo capito che la soluzione c'è? Ma rifacciamo un piccolo ripilogo. Abbiamo bisogno di cambiamento nei trasporti? Secondo me sì. Secondo voi? Sì. Vi torna che ci sono posti nel mondo che hanno questa condizione? Sì. Disumana. Vi torna che l'inquinamento sia messo in queste condizioni? Non mi sbaglio in questi giorni con l'inquinamento vi fa star fermi le macchine nelle città o lo voglio fare? Per cui, grande problema, giusto? Pens fai rispecchi, eh? no. pensate che abbiamo scritto ogni anno nel mondo sulle strade muore un milione e mezzo di persone e 20 milioni diventano invalide, questo non è un altro problema, grande, cosa significa che io so che alla mattina esco di casa e non so se tornerò a casa, io posso essere anche prudente, ma non so chi mi arriva, L'ottimale sarebbe avere una guida sicura, trasporti sicuri dove è impossibile avere una collisione, giusto? Stiamo parlando sempre di sogni ragazzi, eh? Perché tanto non è vero, giusto? Non è così, avanti. Roma, c'è qualcuno che abita a Roma? Sì. Sì. È così Roma? Sì. Ma quando voi siete... Nati, diventati ragazzi La vostra prospettiva del futuro in un mondo bellissimo e meraviglioso è questo Mi raccontano che un, 2.000 anni fa i romani vivevano con le carote, le bighine, l'usso più totale La città più bella del mondo E noi in meno di 2.000 anni E poi faccio il passo e passo e passo Negli ultimi 50 anni l'abbiamo ridotta così Sbaglio? No. Questa è la realtà di oggi, per cui è un grande grande problema. Dai. Questa è una soluzione, potrebbe essere vero una soluzione, guardate il traffico, se esistesse un'azienda che ha la possibilità di fare questi mezzi dove tu sei superiore a quei problemi. Sarebbe bellissimo. Eh. Ma la cosa più bella, sapete quale sarebbe? Siete da, in tutte le città e in tutto il mondo bello una roba del genere ma la cosa più bella sapete quale potrebbe essere? esserne cotitolari di questo sarebbe bello? Sì, sì. bene, quello che vi ho detto stamattina eh, che voglio farvi capire che nella giornata di oggi che a voi piaccia o che non piaccia questo cambiamento nel mondo sta avvenendo per cui oggi siete davanti ad un, un bivio, ad una decisione, o essere partecipi di questa rivoluzione o decidere di fare solo il passeggero di una rivoluzione che faranno gli altri. Decidetelo voi. La prima o la seconda? Vuoi fare il passeggero? No. no ma non si è sentito, cos'è che dobbiamo fare? Il... Va bene la prima o la seconda? La prima. La, prima. la prima! Avere la possibilità di essere, di dire a quelli che stanno qui, pensate che figata! Io sono qui perché devo andare in piazza, sotto ciodare tutti i taxi, apro il finestrino nel terzo... Oh, è mio questo! E te ne vai! Grazie Adesso per farvi capire, ridendo un pochettino, ma neanche troppo, cosa intendiamo per risolvere i problemi del traffico, vi chiedo 10 minuti di guardare un video dove vi spiega qual è la tecnologia che noi intendiamo attuare insieme ad altre cose bellissime. Cioè, vuol, cosa vuol dire? Vuol dire che qualcun altro ha pensato la stessa identica maniera. Cioè nel mondo c'è cioè Skyway, c'è un'azienda australiana c'è un'azienda israeliana c'è un'azienda americana che sta pensando di avere il trasporto sospeso in aria anche loro mannaggia dovremmo dividere il mercato con loro no, no. perché sapete dove è la differenza? state a guardare Le... azienda normale sta pensando di farlo azienda normale sta pensando di farlo. Ricordate gli esempi che ho fatto di Edison? Azienda normale sta pensando di farlo. Azienda pasta scatenata c'è! Minimo 5 anni avanti agli altri. Ma noi non siamo egoisti, succederà che loro, che sono bravissimi, quando noi abbiamo fatto le linee, gli concederemo di fare la manutenzione. No. non siamo egoisti, giusto? facciamogliela fare a parte le, le, gli scherzi e le battute è vero è vero che ci sono altre aziende che stanno pensando a quello ma è altrettanto vero che Skyway è avanti veramente 5 anni perché noi treni li stiamo facendo le linee le stanno facendo noi no. noi vogliamo che ne facciano tanti, noi vogliamo essere protagonisti su quei treni come titolari, giusto? Sì. Avanti. Adesso parliamo un pochettino, finiamolo questo panorama per capire Skyway, perché io, se avete notato, stamattina vi ho detto, vi voglio spiegare Skyway Invest Group. Questo è Skyway, no Skyway Invest Group. Dov'è la differenza? ecco perché vi sto spiegando le due cose Skyway è l'azienda produttrice delle linee ferroviarie del futuro e fra qualche minuto capirete qual è la possibilità incredibile di diventare cotitolari anche di Skyway okay? siamo consapevoli che per fare una cosa del genere anche solo il progetto servono centinaia di milioni? sì ne siamo consapevoli tutti, giusto? E eh, avete detto che volete essere titolari, giusto? Sì! Dai, staccateli assegni, no. per gli no. civili no. su! No. <ride> Problemi? Un imprenditore fa così, ha un'idea, la vuole sviluppare, stacca l'assegno, va in banca, si indebita fino ai capelli, sta male per dieci anni, speriamo che mi vada bene, giusto? Speriamo che non mi arrivi la fine, speriamo tante robe! Devi spendere anche dei soldi per i pannolini perché te la fai sotto per un po' di tempo. Ma non arriverai mai a fare una roba del genere da solo, giusto? E allora vediamo come si può fare. Questo signore qui, e qui capirete perché siamo avanti tanti anni. Quell'idea che ha avuto di costruire i treni del futuro, non ce l'ha mica avuta due anni fa, tre anni fa. e dal 1978. 1978, quando noi vedevamo ancora i computer con gli scatoloni, quando noi avevamo ehm, una tecnologia che neanche pensavamo, eravamo appena stati sulla luna, eh? da poco, lui già pensava di far vincere la gente nelle città e nel mondo sospese. Lo possiamo, pronto? Lo possiamo definire un pazzo? Onestamente, possiamo definire un pazzo? alla pari di Edison e gli altri, cioè un visionario che aveva un sogno talmente grande che è 40 anni che ci lavora. Secondo voi non ha incontrato ostacoli? C è, c è, c è. Siccome non sta parlando di un'idea sua, ma sta parlando di far trasportare il mondo in una tecnologia sospesa per aria a 30 metri, 20 metri, quello che è, e l'impensabile gli avranno detto per anni anni anni anni anni tu sei un marco scatenato tanto è vero che dopo le contestazioni queste qui sono tutte riconoscenze e premi e certificazioni che lui ha ottenuto negli anni ma ne ha avuti tantissimi avanti grazie ne ha avuti tantissimi da quando lui ha iniziato il progetto perché quando ha finito gli ostacoli e gli ostacoli guardate sono durati due giorni eh 1978-2014. Adesso vorrei che sinceramente chi di voi si sentirebbe di portare avanti un sogno contro tutto e tutti dal 1978 al 2014? Forse, ecco, quel signore là che ha alzato la mano, ma infatti non è normale. Se ci guardate ha tanti capelli come me. A parte le battute, ma questa è la verità: ma per fare questo progetto, comunque, per quanto eh, abbia avuto i riconoscimenti, serve, abbiamo detto prima, un sacco, un sacco, un sacco di soldi, e poi vediamo come li ha trovati. Queste sono le tappe della realizzazione del progetto Skyway, che avete visto nel video eh, sul terreno perché io non puoi andare a vendere una cosa a un governo, ad un'istituzione, ad uno Stato, a una provincia o ad un continente addirittura, dicendo ti farò i treni sospesi per aria, la gente parliamo di un progetto che vuole vedere, deve essere ci sono certificazioni, se ci sono collaudi, c'è un percorso da fare non indifferente, giusto? Se poi parliamo della burocrazia italiana, forse noi del 3.012 ne avremo uno. L'hanno già fatto loro, per cui le che cosa sono? Iniziata nel 2014, una certa collaborazione che ne parleremo fra qualche minuto e in questi anni è la tappa per arrivare a far cosa, a finire, a realizzare quel parco che avete visto, in pratica sono molto avanti dei lavori, per cominciare a far poi le linee nel mondo, queste sono le quinte tappe, questa, quando è stata fatta questa slide, era qualche mese fa, Tenete che in questo 9 non c'è più, noi siamo già alla decima tappa, le tappe in totale devono essere 15, quindi siamo già molto molto avanti, tanto è vero che si prevede che nella prossima estate, nel prossimo anno 2018, ci sia il parco completamente finito e non solo con i treni normali o le merci, ma anche con l'alta velocità da 500 km all'ora Ed è fantastico questo. Tema che non abbiamo toccato per il discorso del traffico. Abbiamo, ci siamo concentrati sul trasporto persone, tenete presente che in una linea ferroviaria che sia freccia rossa, argento o treni normali, se, se noi stiamo andando da Bergamo a Milano, in quel tratto lì ci siamo solo noi come treni, giusto? Con Skyway possiamo girare contemporaneamente persone e merci, Il 50% di risparmio di tempo, ma soprattutto completamente ecologico se non inquina niente Zero. non inquinando vuol dire che ho un combustibile che lo brucia tutto o addirittura ha un combustibile che non costa niente non costa niente il combustibile perché se lo autoproduce per cui i costi saranno bassi, giusto? Se i costi sono bassi, i biglietti si sì, abbassano a raggio. Provate a immaginare, io non ne ho idea che era là fuori, però provate a pensare che io oggi da, da Milano vado a Roma, con la macchina, tra autostrada, benzina e al di là della macchina, servono 100 euro? O forse di più? Non bastano. Vogliamo fare 150, 120? 200. 200. E se ci fosse la possibilità di andare e tornare in un tempo minore della macchina del treno e magari spendere 20 o 30 euro non sarebbe fantastico? Sì. Per cui diciamo, è una figata, Oh no? Sì. Allora, perché noi... Forse sono troppo avanti? No, no, va bene, va bene. Va bene, va bene ok. Va bene. Perché noi siamo importanti per Ecotecnoparty. Per realizzare questo e le successive linee, come ho detto prima, serve tanti, tanti, tanti soldi. Questa azienda, grazie alla collaborazione di un'altra azienda che vedremo fra qualche minuto, ha messo in un pacchetto un progetto che ha permesso a tutti, chi una briciolina, chi un po' di più, di contribuire alla realizzazione con del parco tramite Skyway Invest Group cioè noi con un sistema che andremo a vedere nei prossimi minuti Skyway è riuscita a realizzare questo e portare avanti il progetto della produzione dei treni grazie ad un'idea geniale che è venuta da una persona che poi ve ne parlerò che è qui in sala oggi e ha permesso di avere decine, centinaia di milioni per realizzare il cambio del mondo. Ve lo ripeto, non è una roba da poco. Per Quest'idea permette di cambiare il mondo. Perché cambia il mondo dell'inquinamento, cambia il mondo dei combustibili, cambia il mondo dei trasporti, cambia il mondo di far girare le merci, cambia il mondo di vedere la visione della Terra. Cambia il mondo di... non traforiamo più le montagne, non facciamo più strade asfaltate, possiamo girare in mezzo alla natura, possiamo coltivare sotto le linee, cioè incrementiamo posti di lavoro senza rovinare questo bellissimo pianeta. E questo non è poco. Grazie a voi! A E mettiamolo nel dettaglio. Finanziamento di tipo pubblico o privato tramite che cosa? Il cloud investing. Che roba è? Lo conoscete? È un vostro vicino di casa? È un sistema di autofinanziamento che permette alle aziende di avere dei finanziamenti privati tramite il popolo, cioè noi. Ecco perché ho chiesto l'assegno, avete fatto o no? Non avete fatto l'assegno. Non si usa più fuori le carte di credito, dai. Drago, costruisci fuori il posto no? non funziona così? vabbè andiamo avanti per cui noi avanti così smetto di il finanziamento necessario per la realizzazione di questo ecoparco è 200 milioni di dollari c'è qualcuno che ce li aspicci? oh io chiedo dicono che chiedere giusto, è lecito rispondere è cortesia sai 200 milioni? no no niente va bene, coscienza. allora andiamo avanti che cosa? cosa succede andando avanti? Alla vendita della tecnologia in tutto il mondo che ha portato precontratti per un valore di 180 miliardi, sapete come si scrive? dopo il 180 c'è 9 0 ed è una piccolissima parte del mercato dei trasporti, cioè facciamo un ragionamento da imprenditori se uno avesse in tasca oggi 200 milioni è a fronte di acquistare essere co-socio co-titolare di un'azienda che ha già la, contratti per 180 miliardi li investireste? sì giusto, giusto? certo che sì è un affare enorme se io invece vi dicessi che potete diventare titolari senza spendere un centesimo per Skyway, eh, per SkyWay? Vi piace ancora di più? Sì. Ah, ti sto raccontando una bugia! Poi ve la spiego! Oh! Per un attimo... Avete capito bene SkyWay? Adesso parliamo di un altro argomento. Nelle slide iniziali io vi ho fatto vedere i cambiamenti, ma in fondo C'erano i treni e qui c'erano i soldi, giusto? Abbiamo detto che il mondo sta cambiando nei trasporti, ma non solo. Il mondo sta cambiando anche nel mondo finanziario. Vi ho anche chiesto se c'è qualcuno che vi sta insegnando a entrare nel mondo finanziario del terzo millennio. Ve l'ho chiesto? Avete detto che non c'è nessuno che ve lo insegna, giusto? Ma cosa c'entrano i treni con i soldi? Cosa c'entra? C'entra in maniera molto semplice. Questo signore, che è il direttore generale di Skyway Invest Group, che lo conoscerete oggi, ma siccome ce l'abbiamo così vicino, mi sembra opportuno, perché è lui che cambierà il mondo insieme a Dionisci, l'abbiamo lì, l'hanno relegato in un angolino. Fategli un applauso. Qua, che voi ci crediate o no fra qualche anno sarà sui libri di scuola sarà sui test di scuola perché insieme ai Ionisti che avete visto prima modificheranno radicalmente il mondo nei trasporti ed educheranno milioni di persone ad entrare nel mondo finanziario del terzo millennio Insieme, adesso vi, vi spiego come, cosa ha fatto quest'uomo Quando qualche anno fa ha gli hanno presentato il progetto di Skyway Questo signore ha per anni insegnato ed è autore di un'accademia, fondatore di un'accademia E fa formazione finanziaria, okay? Formazione finanziaria significa insegnare alla gente come gestire il proprio denaro eh, come riuscire a realizzare dei risparmi e una rendita passiva pur facendo un lavoro normale ehm, fanno dei corsi dove tu semplicemente ascoltandoli o, o facendoli riesci a modificare la tua condizione finanziaria dallo stato attuale che sei e ancora non c'entrano niente i treni ok? vi voglio fare una domanda se io oggi vi dicessi vi piace avere l'istruzione e la formazione sul come spendere il denaro o investire il denaro oggi? Quasi sicuramente 9 persone su 10 mi direbbero sì. Giusto? Se però vi aggiungo, ma per imparare questo e fare questo dovete fare sacrifici di tempo, ma soprattutto tirare fuori un sacco di soldi. Quel 90% si ridurrebbe, siete d'accordo? A tanti verrebbe in mente di dire... Mi vuole insegnare a risparmiare e intanto me li fa spendere. Bravo! No. E qui c'è la genialata. Una cosa incredibile. Lui ha in mano lo strumento per far rendere al massimo i piccoli risparmi, i grandi risparmi, o addirittura chi non ne ha far sì che con i soldi che ha riesca a vivere in maniera decente e decorosa. Grande segreto! Questo signore qui ha l'idea più geniale del millennio, perché può risolvere il problema dell'inquinamento e tante cose che abbiamo visto prima, ma gli servono tanti soldi. Cosa si sono inventati diversi anni fa? Andiamo avanti. Un giorno hanno concluso un accordo, hanno deciso una collaborazione una partnership commerciale per i prossimi vent'anni per fare che cosa? siccome abbiamo il popolo da una parte la soluzione dei problemi finanziari dall'altra perché ci stiamo entrando a, nel digitale proprio con tutti i due piedi e abbiamo la soluzione del trasporto questo signore qui Andrei e Ionischi nella collaborazione con hanno Deciso loro si sono impegnati di insegnare formazione finanziaria a costi bassissimi e il 50% del ricavato di tutti questi corsi li danno all'azienda Skyway per permettergli di costruire i treni. E questo è grandioso. E qua se non gli fate applauso mi arrabbio. Per premiare, perché vi ho detto prima, io devo acquistare un corso formazione finanziario, se lo devo pagare non sono stimolato, lo farò quando ho tempo o quando ho i soldi. Ma cosa c'entra, mi torno indietro la slide una. Cosa c'entra Skyway? In accordo con Skyway chiunque acquisterà e acquistato nei prossimi anni un pacchetto di formazione finanziaria riceverà in regalo un bonus di azioni di SkyWay cioè adesso, abbiamo un po' chiaro io quando me l'hanno presentata non ci credevo, cioè esistono due uomini che hanno messo in piedi un'organizzazione della società dove dicono sei bravo a, a ripestire il tuo denaro nel terzo millennio? io rispondo no vuoi imparare? sì visto che hai il coraggio di imparare ti do il premio delle quote di un'azienda che rivoluzionerà il mondo dei trasporti cioè sono un titolare di Skyway no. questo è successo ma non solo avendo delle quote di questa società Vuol dire che quando saranno finite le linee io, di quella, della società mamma, guadagnerò soldi, giusto? E avrò i dividendi! Ah. È pazzesco o no? E fa parte della formazione finanziaria? Perché oggi forse qualcuno di voi che ha 30 anni spera di andare in pensione? No. Sperate di incassarla? Eh? E allora pensate subito a un'assicurazione sulla vita, giusto? Perché il Governo ha detto che vi fa pagare le tasse anche sui soldi, sì, sì. Sì. Pum, pum, di qua e di là, una figata, no? Ecco perché voglio andare a Roma su quel treno, aprire il finestrino e dire io ce l'ho, ed è mio. Perché questo è anche un modo per garantirsi un futuro, mica domani. Non parliamo mica di sei mesi, parliamo di anni. Se mica volete morire domattina, giusto? Il problema non c'è oggi, non c'è domani, non c'è quest'altrano perché state lavorando. Il problema c'è per vivere bene, c'è fra qualche anno, 5 anni, 6 anni, chi c'è, giusto? E ci saranno le linee pronte, ci saranno le linee che guadagnano soldi, ci saranno le l'azienda che dà i diffidenti. Pensate che dubbio amletico vi ho messo in questo momento. Perché fra un po' sarete al bivio di decidere, come ho detto prima, se fare i passeggeri e farci guadagnare o essere al nostro fianco e dividere con noi i guadagni. È un grande dubbio, eh. E prima o poi dovrete prendere questa decisione, ma non avete una vita. Ve lo lasciamo il tempo, dai 10 ai 30 secondi. <ride> Eh ma voi ridete, non è che sono pochi, sono tanti. Pensate di essere in macchina in questo momento, a 50 metri avete un incrocio. Quanto tempo avete di decidere se andare contro il muro o a destra o a sinistra? Quanto in secondo, giusto? Per cui, eh, decidete solo di andare a destra o a sinistra. Qui vi diremo di decidere se aiutarci a diventare ricchi perché fate i passeggeri o dividere la ricchezza con noi. Ma quando vi capita una roba del genere? Io dico mai! Ecco perché nasce, qui nasce Skyway Invest Group. Ecco cosa c'entra il finanziario con il produttivo. Non esiste al mondo una tim. C'è combianza per alzata di mano qualcuno che ha una polizza vita. Non vergognarti perché una volta ero un orgoglio, adesso è un lo vergogno, c'è no? Ma non te lo permetti? Sbaglio? L'ho fatto l'assicuratore. se avremo modo di riparlare, vi racconterò un aneddoto che vi capirà perché ho smesso di farlo. Perché di fatto ti va a fare le polizze vita, va a dire alle persone: tu diventerai ricchissimo, ma. Ti mori. perché se non muori ti ridanno i soldi che hai pagato, pronto, giusto? ma va bene per cui nasce Skyway Skype sì. con questa idea geniale insegnare al mondo <ride> l'economia finanziaria del terzo millennio e devolvere più della metà di tutto il volume di soldi ad un'azienda che gli permette di realizzare non tanto il progetto ma le proprie linee e successivamente avere in omaggio delle quote della stessa società per poter avere i dividendi cioè ma dove sta in più vi darà nel prossimo futuro un'altra possibilità. Io che avrò delle quote avute in omaggio di Skyway. Quando saranno pronti i dividendi, sono anche generosi, dicono non mi credi, se vuoi ridarle, te le ricompra a un prezzo più alto di quelle che le hai pagate perché le hai avute gratis. Giusto? Per cui altra difficile scelta. Vi sembra eccezionale o no? Ve l'ho fatto un applauso ma fragoloso a quell'uomo. Oh, yeah! <applausi> Avanti! Oggi ho parlato solo e vi ho fatto vedere delle figure, giusto? Qualcuno magari ha chiesto sarà vero tutto ciò che ha detto? Perché le belle parole si va a, a dirle, poi sono i fatti che contano, siamo d'accordo? Per sì, sì. scrivere su un foglio o su una slide si va a l'avranno fatto davvero qualcosa? Il sogno partito nel 1978 diventa realtà nel 2017, come? Vai, fermo! Guardate l'idea del 78 al 2001 dove, dove eravamo ha preso i camion e mi ha messo 30 metri che è <ride> perché è vero o no? 2017 siamo a questo facciamo vedere che cosa è stato realizzato davvero fallo partire tu dai vai vai trago grazie quella è neve vera eh non è che l'abbiamo parlato così nel computer e l'abbiamo funzionato. È vero questo, è, è reale. Tutti in una tettoia. per montare tutto, giusto? Ma c'è davvero la fabbrica, ci sono davvero gli uffici, c'è davvero Skyway o no? Sì, chi l'ha detto? Adesso diciamo. Palazzino uffici, interno dei Capannoni, l'Eco quando l'ha preso, la fabbrica, una delle fabbriche dove costruiscono i vagoni. Tutto questo che sembra poco a vederlo così, ma è un'enormità di roba! Eh? è partita tutta nel 2014 ragazzi eh? sta viaggiando a 500 km all'ora c'è un'azienda conoscete aziende che hanno fatto così velocemente ma un piccolo dato ve lo voglio dare ma perché è stato possibile avete capito il sistema come funziona con, le, con le, la formazione finanziaria ma non lo stiamo mica solo dicendo a Bergamo eh? a oggi dal 2014 al 2015 oggi c'è oltre un milione e mezzo di persone che vogliono essere co-titolari di quei treni. E siamo in tanti, eh? Cosa è stato fatto? Tutto parte da qui. Fiera in Germania a Berlino, alla fiera della presentazione dei trasporti, qualcuno di voi ci è anche stato, lì hanno presentato i prototipi del partito nel mondo una cosa esagerata perché hanno imparato a conoscere questa azienda provate a immaginarvi la soddisfazione di chi ha allestito questo stand e parliamo di due anni e mezzo fa un anno, un anno, un anno, un anno dove io entro nel mio padiglione e so che questi viaggiano a 30 metri, 20 metri senza consumare niente e tutti gli altri stand presentano i vagoni su rotaie carenati di colore e basta ma provate a immaginarvi adesso io sono un po' carogna però passare davanti alla concorrenza fra virgolette su rotaie e avere la spillina qui eh? 2017, le conoscete queste 3-4 persone che sono qui in sala? Sì. Dragos, lo conoscete quello che va dato il buongiorno. Insieme a Petro e gli altri hanno organizzato l'Expo a Milano. Cioè, è pensabile che un anno e mezzo fa uno faceva tutt'altro e solo per aver deciso, perché di sempre di decisione si tratta, di investire del tempo e una briciola di denaro per diventare più erudito nel mondo finanziario, mi ritrovo un anno e mezzo dopo ad organizzare una fiera mondiale del trasporto. È una soddisfazione che non te lo dà nessuna azienda. Trattative dei preghi... posso... Scusate, eh, vorrei fare un applauso grandissimo a Pasquale Izzo che ci ha permesso di partecipare all'Expo di Milano. Ci ha dato questo grandissimo portato e vorrei fare un applauso enorme. Pasquale Izzo è rappresentante della Camera di Commercio Italo-CECA. Trattative di pre-contratti, Irlanda, India, Milatiane, Africa, Slovacchia. Cioè, questi sono fatti. Va avanti. Titola dei primi contratti, progetti locali. Questi non si sono vestiti per Halloween, eh. <ride> Eravamo, erano davvero lì. Certificazioni, permessi, contratti lunghi, corti, fatto sta che ci sono in giro? Precontratti per 180 miliardi ma parliamo di un mercato di trilioni, sapete cos'è un trilione? non è una triglia che è cresciuta molto eh. <ride> <ride> la prima volta dice, sai un trilione? si sì, è una triglia per la cresciuta, cioè, sapete che i sono così e rosso? No? così è un trilione, come lo chiami? non lo puoi chiamare triglia, è un trilione ma nella realtà un trilione è un 1 con 15 zeri, l'avete mai scritto? Mi viene male il posto, e ce ne sono decine di trilioni di lavoro per fare il mercato dei trasporti, per cui siamo in un mercato nel momento giusto, rivoluzionario in maniera incredibile, dove... Chiunque decida di essere un cotitolare di questo enorme progetto e azienda riceverà del patto, dirà, tu non... T'hanno fregato, t'hanno pintolato, te l'hanno detto di ogni colore, ma siate forti di una cosa. Il giorno che avremo la linea su, fategliela passare sopra casa, aprite il finestrino, oh! Sono matto io! Capito? E quando siete in stazione prenderete la vostra macchina, quella che vi piace, gliela andate davanti a casa, mi raccomando comprate la lunga e alta. Sapete perché? Gliela parcheggiate davanti per cosa ti voglio fare ombra. <ride> Mercato, giro d'affari da trilioni, uno dei mercati più grandi al mondo. Sono coinvolti tanti settori scientifico, immobiliare, assicurativo informatico. Il trasporto è come una linfa vitale del paese perché è vero, se si fermano i trasporti si ferma tutto, giusto? Ma quando abbiamo finito di costruire tutta questa cosa e le linee si stanno facendo da sole, come dire, fra quanti anni noi cosa facciamo? Abbiamo finito di lavorare? Sapete cosa vuol dire avere delle linee in posti dove oggi è impossibile andarci? Sapete che cosa vuol dire andare a produrre nei paesi del mondo una roba del genere? Sapete cosa vuol dire creare stazioni, nuove aziende, nuovi posti di lavoro, nuove possibilità di mercato, negozi nelle stazioni, merchandising, cioè si apre un mondo, se è di trilioni di dollari solo il trasporto, parliamo di decine e decine e decine di trilioni di dollari, con l'e-commerce e, no. e chi tocca i primi? No. No, so <rugge> a noi! You. vai avanti ho finito .Eh. no. cosa abbiamo qui? attuali treni questi ragazzi Quello. è una roba forte abbiamo i treni di alta velocità ]錯akeulu. Che fanno già i 250-350 km h Andiamo a vedere il costo di un chilometro. Parliamo che hanno speso per quello che hanno fatto: lo andranno a fare dai 40 ai 60 milioni di, chi... di milioni di dollari a chilometro. Sono soldi, eh? Freno a cuscino magnetico, questo mi sembra in Giappone. Parliamo di 100 milioni a chilometro per avere di 450 km. Pauroso, andiamo avanti. Freccia rossa, distanza, tempo di viaggio 2 ore e quarto, costo di costruzione di un chilometro 40-60 milioni, velocità 300 km, costo di biglietto 90 euro, di media. L'azienda Marta, distanza 476 km, tempo di viaggio un'ora È uno spettacolo. Decidiamo di prendere il panino questo bartolo, ce l'ho già notato. Cioè, viaggio in Formula 1 costo costruzione di un chilometro 5 milioni cioè vuol dire che con 40-60 milioni ne faccio dagli 8 ai 12 velocità 500 km h ma costo il biglietto 20 euro buono no? mi viene la voglia di lasciare sulla macchina? Eh, eh. mi costa molto meno e più sono un po' di comare. andiamo avanti che non guasta no che non guasta come la tecnologia Skyway può far crescere l'economia di un paese? L'abbiamo detto prima. Posti di lavoro, indotto e tutto il resto. Avanti. Crescita nel settore minerario, collegamento tra isole e terraferma, crescita del PIL di un paese. Perché ci siamo limitati a parlare in questo momento di trasporto di città. È fattibile farlo anche nell'acqua. È fattibile di concepire il progetto avere delle tratte di chilometri completamente sospese nel vuoto per le merci, per caricare le navi per lo stretto di Messina se lo facessero con noi 3 chilometri spenderebbero 20, 24, 25 milioni sta diciamo le cose non diciamo che siamo in Colombia che siamo in Italia eh. perché per dire, scusate, per darti ragione a um, Maria Eugenia in Italia dovrebbe essere così se lo facessero con noi spenderebbero 20-24 milioni okay? se noi vogliamo che lo facciano con noi bisogna andare a Roma e costerà 40 milioni se per strada perciò però l'esempio è, se voi guardate il progetto che è oggi del ponte del Toro, nello stretto è molto molto molto più alto di quello che potrebbe venire con noi però vabbè, sono vedete questa non è mica la doccia eh? C è un esempio di carico e scarico delle merci sapete quanti minerali quante merci possono viaggiare e non inquinando e, e sopra magari ci gira il treno, sono tutti sistemi completamente rivoluzionari. L'abbiamo da piano di brano un qualcosa per rilanciare l'economia o no? No. Ce l'abbiamo o no? Sì! No, eh. Indipendenza topografica cosa vuol dire? Costruzione di nuove città e infrastrutture imposte oggi impossibili da raggiungere se non dei costi esagerati come vi dicevo possiamo viaggiare non abbiamo fare gallerie possiamo andare in alto possiamo andare in basso sott'acqua no però possiamo andare in posti irraggiungibili fino ad oggi con il trasporto tradizionale e questa è una grande altra cosa avanti oh altro argomento cosa c'entra? ecco altro. dei nuovi che sono qui oggi mi dite che cosa c'entra <coughs> ne avete idea? le stazioni? Le stazioni direttamente. quel signore che dal 1978 ehm, aveva il sogno di far girare la gente per aria ha lavorato, lavorato, lavorato e un bel giorno ha incontrato il signor Andrei che gli ha risolto il problema cioè gli ha dato la possibilità di realizzarlo per cui si è trovato senza idee e adesso cosa faccio? Per, per, per 40 anni avevo un sogno e ho lottato per farlo ho trovato colui che me l'ha fatto realizzare e avevo bisogno di nuovi input quali sono i nuovi input? Sta, sta studiando, facendo e mettendo giù un progetto di un sistema ecologico per le case, ecologico nella costruzione nel riscaldamento in tutta cioè la sua vita in maniera totalmente indipendente, per cui finite le stazioni, iniziamo a fare a brevissimo. Chi sarà co-titolare, grazie all'omaggio che gli farà um, l'Accademia, potrà anche avere la possibilità di entrare in un mondo abitativo. Abbiamo detto che possiamo costruire imposti impensabili, per cui abbiamo da lavorare per i prossimi 2000 anni. Cioè, quando mi nasce il nipotino, fra qualche mese o qualche anno il primo giorno è ci, ci, ci, ci. ricordi che devi lavorare con me così dovete dire perché poi voi dovete anche morire o oh no? bene, andiamo avanti vi è chiaro il progetto? cioè dopo glielo dico questa azienda sta pensando a un futuro ma di centinaia di anni per cui ve l'ho chiesto prima adesso noi dobbiamo fare la pausa Avete tempo di pensare Se fare questo O parlare in maniera più dettagliata Per fare questo Essere un titolare Piccolo, medio, grande Importante Comunque anche da un euro Di una società che si premette Di cambiare il mondo Per cui che vi piaccia O non vi piaccia Il mondo Noi non è che lo cambieremo L'abbiamo già cambiato grazie